Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo give a car to friend veramente veramente facile facile. allora i requisiti quali sono? Eh, dobbiamo avere un amico che ci passa un'auto un'auto di strada nella base operativa e un'auto fuori dalla base operativa l'auto di strada dentro la base operativa deve essere presa dalla strada e messa dentro la base operativa, non andate allo scasto ma a mettere il segnalatore insomma. per capirci, ve lo dico prima allora a questo punto che cosa succede succede che il nostro amico ci deve invitare nel suo ceo come state vedendo ci invita nel suo ceo noi andiamo dove presumiamo che ci sia il pallino giallo e accettiamo l'invito accettate tutto molto lentamente ragazzi non premete x a raffica perché altrimenti eh, il glitch se ne va a puttana. insomma quindi una volta che avete accettato sia il messaggio del ceo sia il messaggio di base operativa piena perché lo dovete accettare base operativa piena l'unica cosa che dovrete fare è chiamare il veicolo di strada che si trova all'interno della base operativa e farvelo consegnare dal meccanico è semplicissimo ragazzi ora andremo a vedere il prossimo passaggio allora il nostro amico dovrà posizionare l'auto eh, più o meno dove pensa che sia il, il punto giallo o comunque dove gli diciamo di, pos di posizionarlo quando ci arriva eh, l'auto del, della base operativa che cosa dobbiamo fare? dobbiamo distruggerla, distruggeremo l'auto della base operativa e a questo punto eh, dobbiamo lasciare il CEO e prendere l'auto del nostro amico quindi andremo a lasciare il ceo io sto facendo riposizionare l'auto un po' più vicina però comunque e eh, vado per entrare vado per entrare nella base operativa come avete visto in alto, a sinistra mi scrive questo veicolo non può accedere però allo stesso tempo mi butta nella base operativa allora qui ragazzi eh, dovete fare questo procedimento allora quando entrate nella base operativa voi l'auto già la vedete nella base operativa quindi questo messaggio di sostituzione dovrete annullarlo io qui mi sono sbagliato ho fatto sostituisci ho sostituito con l'XKR e spawnata l'auto di strada però voi annullatelo e non succederà niente perché l'auto è già all'interno della vostra base operativa e, e quindi è già vostra Insomma, come vedete l'auto c'è e mi è spawnata anche l'auto di strada quella lì che che avevo usato inizialmente per fare il glitch, ragazzi però eh, poco male non mi interessa anche perché tanto era un'auto donata quindi non mi interessa a questo punto ragazzi per rendere mh, effettivo diciamo la proprietà della vostra auto dovete andare o nel creatore qualcuno mi ha detto che si può andare anche nel creatore o riavviare l'applicazione ragazzi io consiglio sempre di riavviare l'applicazione però insomma voi fate come cazzo vuoi fare perché eh, se voi uscite con l'auto che vi è stata donata Succederà questo C'è anche un altro glitch per passare i veicoli Però secondo me questo è molto meglio, è molto più semplice Detto questo ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video Ciao a tutti